Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 ricrea. Oggi voglio realizzare una tracolla. Mi serviranno due moschettoni e della fettuccia. E un uncinetto, eh, il mio è un 5 per questa fettuccia che si lavora col 4,5 a 5. -5. un anello sul, sull'uncinetto e adesso faccio una serie di anelli con la codina passando all'interno il moschettone, passo davanti all'uncinetto, vado dietro l'uncinetto e poi di nuovo dentro all'anello del moschettone. Da questa situazione quindi sono entrata sul moschettone per fare il mio anello adesso torno davanti e passo sopra l'uncinetto. Vado dietro e adesso rinfilo la mia codina. Ora prendo la mia fettuccia. l'uncinetto e la faccio passare per tutti e cinque gli anelli allargo un pochino ecco primo giro ora riprendiamo su ne avevamo 3 2 5 5 anelli prendo la fettuccia che abbiamo inserito negli anelli precedenti qui ce ne sono due ma prendo una sola quella che ecco vedete che tira il filo una due tre quindi ne ho quattro e ancora una e adesso come nel giro precedente prendo la fettuccia e la porto dall'altra parte ecco fatto poi lo faccio subito perché qui è un po' allora in, nascondo innanzitutto più che nascondo eh, il, la mia codina adesso la faccio passare di qua e poi ehm, un po' alla volta la faccio passare per tutti i giri per nasconderla adesso lo, lo faccio per fermare anche un po' il lavoro prossimo giro, stessa cosa rifacciamo sempre uguale prendiamo la fettuccia, una delle due solo il ritorno diciamo, non l'andata. una volta raggiunta la lunghezza che desiderate per la tracolla oppure questo andrebbe bene anche per un portachiave e volete inserire l'altro moschettone cosa dobbiamo fare? taglio la mia fettuccia per chiuderla. tiro fuori il filo così sarebbe chiuso, basterebbe nascondere il filo. Adesso io uso l'ago ma potete usare l'uncinetto come preferite. Prendo il moschettone, lo infilo dentro e qui entro per fare la mia prima catenella, il primo anello di unione col moschettone. Passo di nuovo all'interno del moschettone e cucio sugli anelli il mio moschettone. dentro per bloccare il filo. Ora semplicemente nascondo il filo seguendo di pazienza vado a nascondere il filo ma il mio lavoro è terminato spero che questo tutorial vi sia piaciuto arrivederci alla prossima da 1 2 3 ricreo